Ciao amici e amiche, allora quasi trentesimo giorno di quarantena, questo è il nostro diario incredibile e vogliamo farvi vedere la cosa che stiamo costruendo in questo periodo per non rimanere con le mani in mano. La scenografia del nuovo spettacolo, ringraziamo Renato pure perché ci sta dando una mano e senza di lui veramente tutto questo non sarebbe potuto mai accadere. Quindi andiamo giù nel box che ve lo faccio vedere.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 ma no, non no, devo andare solo sul poggiolo. No, devo andare sul Oh, virus. Se me ne a tutte le a <ride> Sì, ma non ti devi andare in paranoia. No, no, no. no. Ti ha tappato tutto qua. E che devo fare? Che ha eh, kit. Il kit: sì, cioè i guanti, sì, no. gli occhiali, sì, no. le cuffie, la maschera. E questo che è, no? Che è questo, nonna? Ti ha tappato tutto. No, no, no questo. No, questo, e no. Chilo, no, nonno, questo no. Mettere... no no, no. Metto, no, no. Se è del nonno, no, se è del nonno, io lo lasciamo al nonno. Scusa, eh. ma voce da me che le metto al kit su a regge. Questa ecco non schiacciare tutti i pulsanti. Eh. Ecco, ecco, cercate. De... Allora, amici, vabbè, questa purtroppo la quando si incontra la nonna è sempre così, purtroppo è così. Dai, allora, yeah, ecco, che tenga fa. Eh, lo so, pure io avevo da fare, nonna. Allora, questo... e quanto? Eh, i guanti, i guanti adesso li metti i guanti. Ecco. Eh, mi metto pure un cappello, no, dai. Il cappello no, il cappello Sì, no questo... no! questo no, dai, questo no, no, Stracciato. no. Senti, allora io vado. Ci vediamo a pr... ci vediamo a pranzo. fa buono. Eh, dai, ridami questo. Vabbè, allora ci vediamo a pranzo. Bravo vado. con le nonne. Eh, bravo. Io vado. vado, io no, Vado. vado. Io no, non arrivo, te lo qua. qua. Oddio Silvia Ma così mi fai piano infarto Altro che coronavirus Tanto moriremo tutti Vabbè Vabbè ragazzi La capisce? bravo Andiamo a vedere le scenografie va Che sono una figata pazzesca Oh, uh, Bella stai? ciao. Senti dammi la mano A togliere tutta sta roba va Ma perché sta conciata così eh E eh. nonna, nonna, nonna! Nonna mi fa mettere pure lo scafando per andare. Ma uscito sul poggiolo per andare giù nel box. Quanto ah, andata a far vedere le scenografie agli amici che stiamo costruendo per, ah, dai, per il nuovo spettacolo. andiamo. so dove la fa mettere a me. Nell'udifizio reale. Non voglio sapere. No, mamma. Allora, queste sono le scale che ci portano nel nostro fantastico mondo delle costruzioni. Potresti rimanere sconvolti. Ah no. Eh, chi è? Ma che oh. sta a fa? E eh, che sta fa? Lo sai che chi stai impicciando mani impicciato? No, lo sai, lo sapevo questo! No eh? ho capito, ma che stai a fare? Cioè, per, perché sta a fare sto striscione? Lo sai perché sono arrivato a sta veneranda età? Eh? Lo sai perché? Eh, ho capito. Eh, perché, eh. Scusa un attimo, eh, no, ah no! Eh? No, no! Ma la scenografia che fine ha fatto? a scenografia! Eh, a scenografia che e stavamo mortando! So, ma come con tutta sta ammunezza che c'è sta? Si è andata a bruciare papà la scenografia! Che cazzo, so, ma che cazzo, ma che cazzo è? mamma la Ho capito, va andare, scusate, no, raga, no. oh, no. dobbiamo interrompere. Scusate raga, dobbiamo interrompere, mi scatta l'omicidio, eh, mamma mia!